Ricetta che ho, che ho scelto la ricetta uh, invernale italiana. <ride> Questa è la mia preferita, la parmigiana di melanzane. Mm, è mio. proprio il mio piatto preferito. Lo mangio anche d'estate, pur essendo un piatto pesante e caldo. Tem qui nel Brasil chiamo di lasagna di berinjela. Il nome è. Na Itália, parmigiana, parmigiana di melanzane. Esse di melanzane é só para especificar. Normalmente nasceu, a parmigiana nasceu como uma receita com a berinjela. Só que hoje em dia tem variantes também. Então hoje em dia fazem com abobrinha, se faz anche com le zucchine, ou com outras verduras, mas sobretudo com le zucchine. Mas de solito, quando se faz com le zucchine, se faz com o sugo é, bianco. Non col sugo rosso, con, non, non col sugo di pomodoro, no? Quando si fa con abobrinha, con le zucchine, si fa con un olio branco e non con un olio di tomate, come è eh, con, con la melanzana, con la, con la berinjela. La ricetta, la ricetta originale prevede che le melanzane siano fritte, però mm. oggigiorno, Tanti, no? cercando di mangiare in modo più salutare, cerca di non friggere le melanzane. Io per esempio a volte, faccio in diversi modi perché mi piace troppo questo piatto, faccio come se dovessi friggerle, quindi metto nella farina uova, però spesso metto così al forno e faccio cuocere al forno e quindi si fa così o senza proprio senza passare nella farina e niente però la ricetta originale prevede che siano fritte quindi si passano nella farina e l'uovo si frigge e poi si fa gli strati cioè sugo di pomodoro molio di tomaci lo strato di melanzana melanzane già cotte e fritte poi di nuovo, di nuovo il sugo Semplice, di, eh, di solito, è semplice, senza la carne, no? Non, non è con enfim, con carne moita, nada, senza la carne macinata, il sugo di pomodoro è semplice, solo pomodoro. E poi la mozzarella, no? E poi si, si fa diversi strati, Queste, sono varie maneira si mette al forno, mezz'ora, 40 minuti e... Meraviglioso. Riccardo dice ogni persona dovrebbe assaggiare la parmigiana. Io sono d'accordo. Non si può vivere senza assaggiare la parmigiana perché è di una bontà. Sembra che stai camminando sulle nuvole. <ride>